Ciao a tutti Colors e benvenuti in questo nuovo video Mi vi state vedendo di sera perché è un video molto speciale, un po' particolare che nasce dalle richieste di una mia iscritta Sara del canale L'Angolo degli Arcani del quale magari vi lascerò il canale in, in descrizione questa richiesta è stata quella di approfondire um, un piccolo accenno che io avevo fatto riguardo l'affermazione di una mia amica che è qui con noi stasera in, in collegamento Ciao. se vuoi presentarti Ciao. <ride> Ciao a tutti, mi chiamo Roberta, eh, abito a Piacenza tanto per e vabbè intanto volevo ringraziarti Riccardo per uh, farmi partecipe di questa tua rubrica mm -hmm. e vediamo <ride> di approfondire questo argomento un attimino allora la frase che aveva scatenato la curiosità di Sara era un accenno al fatto eh, delle relazioni sentimentali dove comunque è coinvolta almeno una donna o due insomma a seconda dei casi perché ehm, la frase era presa a poco essendo più mentale Uh, generalmente una donna è meno attaccata all'aspetto fisico rispetto ad un uomo e volevamo approfondire questa cosa in ragione del fatto che siamo entrambi persone disabili e uh, gay, omosessuali, dite come volete siamo lì insomma eh, cioè, abbiamo anche annotato qualche domanda che ci aveva fatto uh, Sara che apro subito nel frattempo che parlo Così, eh, vediamo di, di rispondere un attimo, insomma. <coughs> Nei limiti, ovviamente, di non fare un video né troppo corto, che sembra di rotovia via, né troppo lungo. Dunque, io leggo... Mi leggi già la domanda? La disabilità comporta delle difficoltà anche pratiche, di movimento, eccetera. Quindi, secondo voi, c'è il rischio che in un rapporto tra uomo gay disabile, uomo gay non disabile, possa esserci la paura di dover assumere un ruolo assistenziale aiutare il partner a gestire queste difficoltà fisiche barra pratiche e di conseguenza la paura di non sentirsi all'altezza di affrontare queste difficoltà e quindi questo è un motivo per cui il rapporto risulta più complicato o magari impossibile arrivando alla rottura e questa è la prima parte, poi le donne Rapporto lesbica-disabile, e lesbica-non-disabile sono invece meno spaventate, forse, dalla possibilità di assumere anche dei ruoli più assistenziali e quindi il rapporto ne risente meno? Ok. Ok. Allora, io intanto, eh, parlando della prima parte, della parte maschile, mh, non so quanto poter parlare di rottura, perché io parto dal presupposto che una relazione si chiama tale a casa mia quando è dichiarata, tutto il resto è frequentazione. Sarò drastico, sarò uno di quelli che non vede sfumature di grigio, però per me personalmente è così. Per cui non so risponderti per quello che riguarda il portare alla rottura di per sé. Sicuramente uno che non è nato proprio ieri eh, capisce che la difficoltà è quella, perché quando tu, tu, tu ti frequenti da due mesi, pure saltuariamente, magari... Non ci credi alla favoletta che ti dice eh, ma con questo carattere non andrai lontano perché comunque una, conoscere una persona a parere mio richiede un pochino di più di due mesi quindi eh, non ho mai creduto a questa favoletta. Per quanto riguarda la parte femminile <coughs> facciamo parlare un attimo Roberta sentiamo cosa ci dice per la sua esperienza. Allora, uh, la domanda di Sara si incentra, secondo me, eh, molto su una disabilità um, comunque abbastanza invalidante, visto che parla di uh, rottur possibili rotture di coppia per via di un uh, ruolo magari assistenziale del partner. Allora, uh, io voglio, vorrei dire due cose. La prima è che comunque nel mondo LGBT, e Q -U -I -A, e tutte le altre lettere l'argomento credo eh, Riccardo di, dimmi se sbaglio è ah, trattato abbastanza poco, cioè l'omosessualità associata alla disabilità e la disabilità associata all'omosessualità e secondo me invece mh, potrebbe aprire molti spirali di confronto se fosse invece mh, affrontata un po' di più comunque a parte questo purtroppo è vero ah, ecco quindi mi confermi che <ride> è è vera sta cosa. Comunque a parte questo ci sono molti tipi di, di disabilità uh, la domanda di Sara come ripeto secondo me si incentra su una disabilità dove è necessaria quasi un'assistenza giornaliera o, o simile. Uh, io credo in realtà per, qua per quando chiede se um, cioè, ci può essere un ruolo assistenziale se il partner si senta in quel modo io credo che in un rapporto di coppia non dovrebbe sussistere indipendentemente che una persona sia disabile o meno questa cosa di uh, sentirsi in un ruolo assistenziale in una coppia dove c'è tra virgolette amore e sentimento ovvio che adesso sto parlando in generale poi sì. uh, non, non, non dovrebbe esistere questo sentirsi in, una, in un ruolo assistenziale e perché secondo me in qualsiasi coppia, anche in quelle mh, tra normo dotati, chiamiamolo così, c'è sempre una persona che aiuta maggiormente l'altro. Questo lo si fa perché comunque ami il tuo partner, perché comunque gli vuoi bene, perché comunque um, credi um, che bisogna affrontare le cose insieme e quindi uh, vuoi farlo star bene in qualsiasi modo. Ovvio che quando c'è uh, una dis disabilità, più o meno invalidante uh, all'interno della coppia, eh, questa cosa si tramuta penso, in modo un po' più esponenziale, perché ovviamente c'è un po' più di aiuto. Mm -hmm. uh, io non posso dirti se questa cosa porta alla rottura o meno, Cre se dovesse portare alla rottura mh, forse non doveva iniziare neanche, non doveva neanche iniziare, perché comunque... Uh, se uno è invalido lo sarà per sempre. Esatto, eh, quindi non è che... <ride> no, cosa ti <ride> Sì, dici? no, infatti condivido, condivido pienamente. Eh, una cosa che mi stavo, di, mi, so, mi stavo dimenticando di dire, la inserisco adesso, eh, che c'entra poco con la domanda, invece c'entra molto con il video. Parlando con una persona che fra poco citerò, ho deciso che questo video sarà parte di una rubrica, della quale non so ancora il nome. Però parleremo di questi argomenti di cui si parla un po' poco, oggi ci concentreremo sull'affettività barra sessualità con Roberta, però ho deciso di dedicare proprio una rubrica a questa cosa in generale e eh, il padre o padrino, chiamiamolo come vogliamo dell'idea, lo considero, anche se lui <ride> dice, dice di no, lo considero Filippo del canale Altro Quanto. che saluto qui in descrizione troverete anche il suo canale che <coughs> parla essenzialmente di fumetti, però in una maniera che intrattiene anche me che non ne so niente. Quindi... Eh, chiusa questa parentesi, io andrei alla seconda domanda della nostra amica Sara, che dice Alla sessualità in generale, anche tra etero, viene associato un vissuto che è spesso è diverso tra uomini e donne. Ad esempio, una donna preferisce, generalmente, non è sempre così, ma generalizzo, essere conquistata prima dal punto di vista mentale e sentimentale, per poi arrivare anche all'aspetto sessuale e fisico. Un uomo è più diretto e meno interessato all'attrazione mentale, ma più a quella fisica. Immagino che anche tra gay la situazione possa essere simile, ma quando c'è anche la disabilità e oggettive difficoltà dal punto di vista fisico, si riescono a trovare dei modi per vivere una sessualità magari meno standard ma ugualmente appagante per entrambi? <coughs> Ovviamente su questa domanda non vi chiedo particolari, ma il vissuto generale che c'è intorno a questa sfera dell'affettività. Mi interesserebbe capire se ne parlate apertamente, eventualmente anche sottolineando aspetti che possono essere meno piacevoli. Ma che vanno gestiti ad esempio per quei tipi di disabilità che colpiscono anche la funzionalità urogenitale E che quindi nelle sessualità possono essere possono rischiare scusate di essere vissuti con più imbarazzo Allora inizio io mm. Personalmente ovviamente non è sempre stato così eh, Si parla di un'evoluzione dovuta proprio alla, alla mia crescita interiore personale Adesso Intanto parlo apertamente di sessualità non soltanto con i partner ma anche con, con gli amici, Roberta può confermare <ride> e... <Nero. ride> Per quanto riguarda il discorso partner in particolare In generale pro Proprio Roberta mi confermava questa cosa come dicevamo all'inizio del video per quanto riguarda la mia persona eh, Essendo come dire, sono indeciso se ritrovarmi più, più nella definizione di, sap di sapio sessuale piuttosto che di demisessuale andatevi a cercare i termini perché se faccio l'enciclopedia viene un video impossibile comunque questa, questa incertezza riguardante la declinazione della sessualità fa sì che per forza io debba partire da un'attrazione mentale se no anzitutto non sono attratto io per, in primis e in secondo luogo, ma non per importanza, <coughs> è impossibile pensare ad una relazione che vada oltre il sesso. Perché se si deve fare una botta e via, posso, cioè, uno potrebbe anche passare oltre. Ma personalmente io non sono molto tipo da botta, perché poi sono cose che mentalmente, e lavorando molto di testa anche nell'intimità, non mi lasciano nulla. Questo è il mio punto di vista. Roby? Eh... Uh... Sara chiedeva anche se um, aspetta, eh, che ho la domanda anch'io qua un attimo, eh, se riuscivi comunque a trovare uh, una modalità appagante a livello ah, ecco, giusto, sessuale avevo, e a livello. <ride> Hai ragione. Eh, allora, eh, per quanto riguarda me, nel senso come la vivo io come singola persona sinceramente non sto lì a chiedermi cosa posso fare e cosa non posso um, non me lo pongo proprio quando si arriva effettivamente al rapporto effettivo vedo che c'è del disagio disagio che generalmente si manifesta diciamo nella maniera più soft possibile con la mancanza di orgasmo reciproco ho oh, capito allora, io uh, vorrei fare un primo preambolo, visto che uh, in questa domanda lei dice che mh, magari gli uomini sono più diretti e le donne, cioè lei dice, è una cosa che abbiamo detto anche noi, e le donne invece magari hanno più bisogno di una, di una cosa mentale, eccetera. Uh, facendo una cosa generale uh, sui gay e sulle lesbiche, uh, voglio dire per chi non lo sapesse che per esempio nei locali esistono le dark room, le sì. discoteche o pub. Uh, le dark room cosa sono? Sono delle stanze, stanza o stanze o comunque luoghi tra virgolette chiusi e bui, dove la gente va comunque solo mh, per una, una cosa fisica, quindi una cosa sessuale. Queste dark room però esistono praticamente dal mio, cioè da, dalla mia conoscenza, dai locali che ho visto io, solo quasi solo nei, nei locali dove o sono miste quindi uomini e donne, e quindi però nelle dark world ci troviamo solo gli uomini, <ride> oppure okay. nei locali gay, di uomini basta, quindi questo cioè, già fa capire effettivamente che uh, non è che non succede, può anche succedere però che una donna vede un'altra donna e boh, vadano magari a conoscersi in modo così intimo subito, non dico che è impossibile, però è più difficile. Questo volevo, volevo dirlo in modo, in modo generale, visto che comunque la domanda riprendeva anche questa cosa. Fatto per bene. quanto riguarda... Scusami, Scusami? dicevo ho fatto bene a dirlo perché era una cosa che ignoravo e non è bella da sentire. E invece <ride> eh, è così, nel senso che io le dark room ho comunque stanze buie o comunque posti bui in cui... Ci si va per quello, io penso di averli visti soltanto nei locali misti, quindi uomini e donne, o comunque nei locali solo gay. Poi, se eventualmente qualcuno vedesse il video e mi smentisce, eh, sono comunque pronta sicuramente a, <ride> a essere smentita. Saremo ben felici. Esatto. Allora, per quanto riguarda invece l'affettività, volevo dire un'altra cosa, e eh, eh, eh, il sesso in sé. Um, che bisognerebbe un po' sdoganare il rapporto sessuale o tutta la sfera dell'affettività basandosi su dei preconcetti inculcati da tv o internet o qualsiasi altra cosa, uh, dalle stereotipi standard, bisognerebbe invece partire no, dall'individuo. No. Se si partisse da questo, credo che si troverebbe eh, assolutamente qualcosa di appagante per entrambi, perché se una persona inizia a capire quello che l'altra persona può fare, quello che l'altra persona può dove può mh, avere piacere e come questa persona può dare piacere a te, a te stesso, mm -hmm. uh, credo che mh, si potrebbe eh, sicuramente trovare eh, un punto giusto di, di incontro. Uh, per quanto mi riguarda, io comunque ho una disabilità. disabilità mh, che comunque non mi invalida totalmente, però cosa succede? Che per esempio io ho delle mani un po' particolari, quindi essendo lesbica, ma anche non lesbica ovviamente le mani servono, uh, se non posso fare certe cose si cerca con il partner di arrivare a, al punto giusto che io posso dare piacere alla mia partner e nel modo che riesco con uh, i miei problemi o comunque con le mie difficoltà. Che poi secondo me l'approccio migliore sia che sia puramente una conoscenza biblica piuttosto che un'attività sessuale con un partner fisso, vale la stessa regola. No, quello sicuramente. Una delle, e infatti... una delle poche cose che non fanno differenza. Prego. Eh, no, volevo soltanto dire che visto che poi chiede se comunque uh, se ne parla, uh, sì, se ne parla, anche perché... A parte un, è anche un po' get, cioè nel senso si vede, diciamo, nel senso, e, e d'altro canto, sì, se ne parla. Poi magari diventa anche, mm -hmm. cioè un po' se ne parla, un po' diventa una cosa che eh, tra gesti, occhiate e, e comportamenti viene da sé. Mm -hmm. Poi c'è eh, la terza domanda che dice, in base alla vostra esperienza, gli amici e parenti, Sostengono o scoraggiano relazioni tra gay e disabili? Se le scoraggiano, per quale motivo? Luoghi comuni? Paura? Preoccupazione? Allora, io i parenti faccio, faccio presto a, a svelire questa parentesi, nel senso che io sono dichiarato, sì, però eh, questo, questo mio essere dichiarato ha comportato che tipo un 95% dei parenti non accettasse e all'altro 5% non potesse fregare meno. Ma ne, non, non nel senso che l'abbiano presa bene, ma nel, ma nel senso che non l'hanno presa e basta. Si sono fatti altri <ride> fatti i fa. provi. Per cui per quanto riguarda i parenti non... Ehm, cioè è inutile che parli c'è poco da dire. Eh, riguardo gli amici... Ehm, Forse sono aiutato dal fatto che praticamente la stragrande maggioranza degli amici sono, fanno anche loro parte eh, della comunità LGBTQI, eccetera, eccetera. Però um, grossissime ansie e paure così tanto diverse da quelle... Che si potrebbero avere per un amico non disabile Non mi vengono in mente al momento Sinceramente Casomai se mi verranno in mente Nella chiacchierata aggiungerò Però per ora non mi viene in mente Casomai ecco Ci mm... Sì, Ci sono ma a livello abbastanza tranquillo Nel senso sì, eh, conosci, lo fai quel che devi fare Ma insomma sei Sempre con un minimo di occhio di riguardo Ma non maniera opprimente Non rimanerà pressante ecco mm, una cosa abbastanza normale per quanto mi riguarda forse ho scelto bene <ride> probabilmente ho <ride> scelto bene ma a parte che vabbè da, da quello che un po' ti conosco hai anche un carattere secondo me che uh, tu Riccardo hai anche un carattere che secondo me Um, cioè, lo sai quello che devi fare quello che non devi fare quello che puoi fare quello che non puoi fare quindi uh, sì forse è giusto in modo carino ok stai un po' con i piedi per terra nel senso ok carinamente così ma secondo me un amico non è che ti viene a dire no ma cosa fai no c'è cioè, a fare le preoccupazioni secondo me anche per il carattere che hai No no ma infatti casomai mi è successo, mi è successo con, con uno sconosciuto che probabilmente per carità starà, starà, avrà pure agito con le mie intenzioni Ma io dopo tre o quattro battute visto che era sconosciuto in tutti i sensi parliamo sì. della chat Dopo tre o quattro battute gli ho, detto, gli, ho, gli ho fatto ma ascoltami ma cerca di non fraintendere la domanda anche perché scrivevamo Ho detto ma questa protezione nei miei confronti che, che la dici ha esattamente dove fra parentesi gli stavo mettendo non è che vorresti essere tu al posto di, anche se non l'ho detto apertamente. però il senso ah, è ok. Quello. E mi ha detto che si è giustificato dicendo che erano origini ataviche che derivavano dal fatto che non sopporta le ingiustizie in generale. Se l'è cavata questa risposta generica, poi il discorso è stato portato su altro. Però, ecco, forse l'unico caso di, di, di protezione è stato da un perfetto sconosciuto che ho invitato peraltro a diventare conosciuto visto che non siamo lontani. E insomma, vedremo, vedremo come va. Magari, magari si tranquillizza un attimo, vede che comunque sia a modo mio per quello che eh, la mia fisi fisicità permette. Trovo le maniere di farmi rispettare e si toglie queste, queste ansie inutili, fondamentalmente. Allora, per quanto mi riguarda, per rispondere alla domanda di Sara, allora io devo anche ammettere che non sono stata mai molto vista come disabile né da amici né da parenti, quindi uh, in realtà farei, breve, cioè, farei presto a rispondere che non ho avuto assolutamente scoraggiamenti o altro, cioè quindi le mie relazioni sono sempre state sostenute, Uh, come si sostiene una relazione nel senso uh, se una persona è una persona che gli amici vedono brava o quant'altro, ok, fai bene. Se è una persona come può essere una stronza, eh, allora ti dicono oh, guarda che, ti... cioè, forse non è il caso, lascia perdere, eccetera, ma quindi esattamente in quel... in, nel modo uguale a, a, a tutte le altre cose. E quindi sia parenti che amici non hanno mai scoraggiato le mie, le mie relazioni. Fortunatamente nel mio caso, vabbè, eh, neanche, neanche per via dell'omosessualità, perché comunque sono dichiarata in casa e dopo vabbè, un attimo di, di, <ride> uh, di, di sconfiglio, ma tra virgolette, nel senso che ovviamente è sempre una cosa un po' magari tosta da mandar giù, ma poi mm -hmm. boh, tranquilli, tranquilli tutti. <ride> Ho capito. Niente, uh, volevi aggiungere qualcosa di particolare, anche non strettamente legato alla domanda, ma magari all'argomento, così per concludere un attimino? Uh, no, vabbè, eh, vorrei, vorrei dire um, soltanto una cosa, visto che non, uh, non l'ho detta eh, all'inizio, che io le cose che ho detto, perché a volte parlavo in generale, uh, non vuole, non vuole fare di tutta l'erba un fascio e non vuole neanche essere cioè la verità assoluta è la mia opinione però è anche uh, nel, nel quadro generale di gay e lesbiche lasciando perdere un attimo la disabilità è anche un po' il frutto di anni e anni e anni, anni di chiacchiere tracciata e, e realtà sia con amici gay che con, amici, che con amiche scusate con amiche donne lesbiche perciò ho fatto un po' un riassunto della, della mia esperienza anche a livello amicale o di rapporti, diciamo. Beh, è vera una cosa, comunque che vai benissimo sottolineare, però nello stesso tempo, come in ogni ambito, la cosa più sensata è che parli chi ne è coinvolto. Cioè, per fare un esempio stupido, io eh, non mi metto a parlare, non lo so, di medicine per animali, non essendo veterinario, far ridere detta così, però, giusto per far capire, no? E così per quanto riguarda l'argomento del video, cioè, per forza di cose devono parlare dei rappresentanti diretti, come in ogni cosa. E poi è chiaro no, che, che ogni esperienza certo. a sé, ovviamente, questo, questo sì. No, è che siccome ogni tanto ho parlato in, in generale di uh, differenza tra gay e lesbiche, magari qualcuno si risente, ma comunque va bene indipendentemente mi sentivo in dovere di dirlo poi vabbè ognuno poi, poi in, la vede a vicenda in un video pubblico bisogna generalizzare per forza di cose uh -huh. ecco diciamo così niente io ho visto che abbiamo eh, già chi chiacchierato un bel po senza accorgersene il che va bene vuol dire che è stata piacevole noi speriamo di avervi offerto comunque sia sì, a prescindere degli spunti di riflessione al di là di quello che sia il vostro diciamo così, stato fisico, orientamento sessuale, coinvolgimento o non coinvolgimento. Visto che questa è una rubrica nuova, io vi inviterei a um, lasciare domande, spunti e riflessioni nei commenti, così come ha fatto Sara. Eh, se avete eventualmente eh, altre domande eh, rivolte direttamente a Roberta, fatemelo sapere, che io lo faccio sapere a lei. Eh, speriamo di, di avervi in qualche modo intrattenuto anche un po' fatto boh, rilassare in qualche maniera speriamo che il e video di riflettere spero riflettere <ride> in, certi cani, in certi spunti diciamo eh, da, da youtuber vi ricordo se non siete iscritti di iscrivervi di attivare la campanella per non perdere i prossimi video e seguirmi su tutti i social eh, vi saluto davvero ciao, ciao, e... ciao.